vieni Ale, sali Alessandra ci, di, ci parlerà di come Meichi ci ha aiutato a far crescere il freelance camp video, video di Ale. Allora che bello parlare da qua, da questo pulpito meraviglioso, se solo arrivassero le mie slide sarei felice. <ride> ecco, allora, eccomi qua ad Atlanta. Questa sono io al um, Partner Lab, che c'è stato a fine aprile ad Atlanta, eh, nella sede di MailChimp. Eh, sono nel mezzo circondata da una ventina di persone che arrivano più o meno da tutte le parti del mondo, chi dagli Stati Uniti e dal Canada, chi dall'Europa, chi dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e per un eh, esperimento che sta facendo MailChimp e negli ultimi tempi che coinvolge la rete dei suoi partner. E Mailchimp prende alcuni dei partner eh, che arrivano, che, che, che lavorano in tutto il mondo, non, non dipendenti di Mailchimp, ma persone che usano Mailchimp per i propri clienti e li invita per ragionare con loro di cosa fare, eh, per ascoltare il feedback delle persone che usano intensamente Mailchimp. Come in tutti gli eventi di questo tipo, l'evento parte con un incontro in cui ciascuno si deve presentare, deve raccontare qualcosa di sé. Allora io, ragionando su cosa raccontare di me a tutta questa gente, eh, i miei colleghi partner e tutte le persone che eh, lavorano in MailChimp, perché c'era anche una fetta importante di staff, compresi i, cofon i cofondatori di MailChimp a questa giornata di presentazione, io racconto tre cose. Racconto la mia attività di consulente, di digital marketing e di email marketing, racconto di Digital Update, il progetto di formazione che ho creato insieme a Gianluca Diegoli, con cui facciamo corsi in aula e online, e racconto anche del freelance camp, perché come ho detto nel video che avete ascoltato prima, il freelance camp è davvero uno dei progetti a cui mi sento più legata e con cui credo di aver fatto qualcosa di grande e di importante. Ed ecco, voi non ci crederete, ma questa cosa del freelance camp ha fatto un successo pazzesco. Tutta questa gente arrivata un po' da tutto il mondo, eh, cioè vabbè, consulenze e formazione la facevano un po' tutti, ma il freelance camp lo facciamo noi. E quindi in tutte le due giornate successive voi non avete idea di quante domande mi hanno fatto eh, e di quante persone mi hanno detto avrei voluto avere qualcosa del genere quando ero freelance, o mi piacerebbe avere qualcosa adesso che continuo a lavorare da freelance, ma veramente i video sono solo in italiano. Eh sì, sono, grazie, sono solo in italiano per il momento. E insomma, quindi io ovviamente, visto che sono una spudorata, eh, ho approfittato di questo mh, grande ehm, così afflato di interesse eh, per il freelance camp e quindi ho detto a MailChimp eh, ragazzi a questo punto è il momento che voi arriviate e sponsorizziate questa manifestazione questo evento e così è successo, l'hanno fatto e quindi quest'anno loro sono qui ufficialmente a sostenere la manifestazione come sponsor, però in realtà ci hanno aiutati eh, a crearla e a gestirla in tutti questi anni, perché eh, MailChimp, come voi sapete, la newsletter che noi facciamo utilizzando MailChimp è uno degli strumenti principali con cui noi eh, ci teniamo in contatto con voi, organizziamovi, mandiamo le informazioni necessarie per partecipare, per prepararvi, partecipare e poi ricordare quello che succede qua. E quindi ho pensato... Eh, in loro vece, dato che non hanno mandato una persona a parlare per loro, di raccontare io, di fare un po', una specie di piccola lezione di email marketing su come in tutti questi anni abbiamo usato uno strumento e devo dire l'abbiamo usato per un sacco di tempo gratis, perché noi siamo passati al piano a pagamento di MailChimp solo pochi mesi fa, quando abbiamo raggiunto più o meno la soglia, la fatidica soglia dei 2.000 iscritti. Ma in realtà in tutti questi anni MailChimp ci ha supportato senza che noi dovessimo pagargli assolutamente nulla. All'inizio, eh, quando tutto è partito nel 2012, il freelance camp aveva come strumento principale della sua presenza online un semplicissimo blog, un blog proprio... Mh, Platform base senza nessuna variante, niente premium, una roba semplicissima in cui stava tutto in poche pagine e in una gran quantità di post. Questo è preso dalla macchina del tempo, è eh, eh, come compariva, come appariva il sito del freelance camp qualche anno fa, eh, nel 2016 per l'esattezza. Come vedete, eh, tutte le informazioni erano raccolte in una serie di post che noi pubblicavamo eh, con buona frequenza, eh, interviste e dati per le persone, avvisi per le persone che dovevano arrivare. C'era a fianco, nella colonna laterale, una form per iscriversi alla mailing list, una form eh, generata semplicemente andando nella gestione form di MailChimp e facendosi creare eh, il codice poi che embeddavamo eh, nella, in un widget di testo, quindi una roba alla portata di chiunque anche non sia particolarmente abile nel coding, e tutto questo ci bastava. E era anche molto veloce distribuire le informazioni perché noi usavamo uno strumento eh, molto smart di MailChimp che permette di generare una newsletter a partire da un feed RSS. Cosa significa? Che noi pubblicavamo mh, 3, 4, 5 post alla settimana e poi una volta alla settimana, grazie a un'automazione che potete creare andando nelle email automatiche e... Eh, scegliendo l'opzione condividi aggiornamenti del blog, share blog updates, noi semplicemente impostato l'indirizzo del feed RSS del blog del freelance camp, e deciso che questa newsletter sarebbe partita ogni settimana, una volta alla settimana, il venerdì alle 3 del pomeriggio, generavamo una newsletter semplice, più scarna di quella che ricevete oggi, ma che conteneva, grazie a questo pezzettino di codice, tutti gli ultimi post. Ecco, se noi la mandassimo oggi, uscirebbe fuori un messaggio di questo tipo, con eh, l'introduzione cablata nella, nella mail, nel template, manca ormai pochissima al freelance camp, ecco i post di questa settimana, buona lettura, e l'elenco degli ultimi post usciti. Ecco, questo meccanismo del feed to RSS, del feed to email, è molto eh, funzionale come strategia di distribuzione low cost di contenuti che voi già pubblicate. Quindi avete un blog, scrivete una volta ogni tanto, impostate la vostra newsletter feed to email in modo che parta ogni volta che scrivete un post, magari ci potete anche mettere il testo completo di quel post. Scrivete tanto spesso, conviene mandare una mail di riassunto con l'indice degli ultimi post che sono usciti. Tutto questo esce fuori gratis e senza nessun bisogno di sbattersi più di tanto. Naturalmente poi a un certo punto, via via che il freelance camp diventava più grande, anche la nostra comunicazione migliorava, diventava più articolata, più... Eh, diciamo, costruita, e questo, um, in questo naturalmente l'email ci supporta, perché l'email è uno strumento ricco che ci permette di ehm, poter distribuire contenuti di tanti tipi. Se noi andiamo a vedere quello che è l'editor di una newsletter, di una campagna email all'interno di MailChimp, vediamo che qui abbiamo tutta una serie di ehm, blocchi, che ci permettono di generare dei contenuti, di inserire nella mail dei contenuti di vario tipo. E infatti oggi noi mandiamo delle newsletter abbastanza ricche e corpose. Se ci vogliamo mettere del testo, inseriamo un blocco di testo e qui abbiamo un editor in cui possiamo eh, formattare, inserire link, anche lavorare direttamente sul codice HTML. Se vogliamo mettere delle immagini possiamo, abbiamo il blocco immagini in cui possiamo mettere una normale JPEG ma anche una GIF animata eh, per la gioia di Silvia. Abbiamo dei blocchi video più immagine, che sono anche questi uno strumento estremamente comodo quando dobbiamo affiancare a un'immagine um, delle didascalie. L'immagine può anche essere linkata. Noi usiamo i blocchi testo più immagini per distribuire le interviste e farvi vedere in anticipo le facce delle persone che incontrerete qua. Abbiamo dei blocchi video, in cui basta semplicemente inserire l'URL di un video su YouTube o su Vimeo per avere un video embeddato nella mail, che in molti casi parte direttamente da dentro la mail, e abbiamo naturalmente dei blocchi che ci permettono di creare facilmente dei pulsanti, pulsanti a cui possiamo associare dei link che vanno da qualche parte sul web, ma anche dei file da scaricare. Ad esempio, il menu della eh, cucina di flow, voi cliccando sul link, cliccando sul pulsante, ve lo siete scaricati direttamente. Ci sono naturalmente anche tante altre piccole eh, caratteristiche eh, e funzionalità che ci permettono di lavorare velocemente, di risparmiare tempo e di lavorare meglio, sono ad esempio la possibilità di pianificare l'invio, la partenza delle campagne email, la possibilità di importare immagini direttamente scrivendo l'URL. Voi avete nel vostro blog un'immagine che volete inserire, non dovete scaricarla e ricaricarla. Potete semplicemente recuperare il link dell'immagine e Mailchimp ve lo pensa lui a scaricarselo dal server e a infilarlo dentro la mail. L'editor di immagini interno, che è molto utile quando abbiamo bisogno di applicare dei filtri, di sistemare, fare dei resize, fare dei crop, eh, senza di nuovo uscire e ripreparare, il repository delle immagini e dei documenti che permette velocemente di riutilizzare cose che abbiamo già usato e per i siti, per gli account mail chip che sono collegati a degli e-commerce, i blocchi prodotto che permettono di inserire velocemente un blocco con l'immagine del prodotto, la sua descrizione e il suo prezzo, volendo una descrizione aggiuntiva e un pulsante che punta direttamente alla pagina in cui acquistarlo. Una delle cose fondamentali quando si fa email marketing è eh, capire che non tutte le persone, non tutti i nostri iscritti sono uguali, quindi distinguere e segmentare le persone in modo da non scrivere tutto a tutti. Per noi del freelance camp la cosa più importante è distinguere eh, in base al fatto che eh, le persone a cui scriviamo siano iscritte o non siano iscritte alla particolare edizione di freelance camp che, di cui noi stiamo, su cui noi stiamo lavorando in questo momento. Quindi una delle prime cose che abbiamo fatto eh, nella gestione della nostra audience, che allora si chiamava Lista, è stata quella di creare un gruppo, il gruppo è un'opzione di MailChimp, è un, un campo speciale della lista in cui noi possiamo mettere più valori, più opzioni, quindi una persona... Uh, può avere partecipato a più di una edizione del freelance camp e la utility del gruppo ci permette di registrare per ciascuno di voi a quali freelance camp siete venuti, vi siete iscritti. Quindi noi abbiamo creato il nostro gruppo edizioni e ogni, a ogni edizione aggiungiamo l'opzione dal 2012 a questa 2019 Roma. E quando voi vi iscrivete vi inseriamo nell'edizione giusta a cui vi siete iscritti, quindi ad esempio questo è la, eh, il profilo di Letizia Palmisano. Letizia è venuta nel 2017 a Roma e nel 2019 a Roma. Mm. Noi per ciascuno di voi sappiamo a quale edizione avete partecipato o non avete partecipato. E questo fa sì che noi, quando mandiamo eh, le nostre newsletter, durante le settimane e i mesi che precedono ogni edizione, possiamo distinguere voi che siete stati iscritti, che vi, quelli di voi che si sono iscritti qualche mese fa o qualche settimana fa, hanno ricevuto una newsletter a settimana, e perché noi eh, per prepararvi, per scaldarvi prima di arrivare qua, vi mandiamo tutte le settimane le novità, la call for speaker, le istruzioni per arrivare, le interviste che sono uscite nella settimana però ogni tanto scriviamo anche a quelli che non si sono ancora iscritti, un po' per invitarli a iscriversi, un po' anche comunque per tenerli aggiornati su quello che sta succedendo. Quindi per noi il fattore principale di segmentazione quando impostiamo una campagna è questo. A chi state mandando questa campagna? Agli iscritti del freelance che partecipano all'edizione 2019 Roma oppure, quando mandiamo la mail mensile ai non iscritti, che non partecipano, non off, edizione 2019 Roma. E, è importante, naturalmente, anche eh, preparare le persone al tipo di messaggi che riceveranno, perché, naturalmente, voi vi iscrivete, però magari non per tutti è scontato che il fatto di essersi iscritti generi l'invio di una mail a settimana. Quindi per evitare dei qui por quo, per evitare eh, diciamo dei misunderstanding o il fatto che persone magari si disiscrivano perché non vogliono, eh, non vogliono ricevere troppe mail, noi li prepariamo prima. Quindi nel momento in cui voi comprate il vostro biglietto per un'edizione e noi vi aggiungiamo al gruppo 2019 Roma, vi arriva un messaggio automatico le automation di MailChimp sono uno strumento potentissimo e noi ne usiamo spesso e questa che usiamo in questo caso è un'automation collegata all'ingresso dell'iscritto in un gruppo. Quindi, un'ora dopo che un contatto è stato aggiunto al gruppo edizione 2019 Roma, parte un messaggio, benvenuto Roma 2019, e questo messaggio dice tante cose di come funziona quindi risparmia a noi il lavoro di eh, dare ai nuovi iscritti, ai nuovi partecipanti delle informazioni pratiche che sono sempre più o meno le stesse e soprattutto spiega perché non devi cancellarti dalla newsletter che cosa ti scriveremo da qui a quando arriverai usiamo anche i tag che sono una feature di MailChimp arrivata da pochi mesi e che eh, hanno sostituito uh, funzionalità precedenti come i segmenti fissi, i tag noi li usiamo anche per distinguere chi effettivamente eh, ha partecipato o chi non ha partecipato. Mm. Per cui nei prossimi giorni noi manderemo dei messaggi post-evento, naturalmente manderemo un messaggio particolare a chi non era iscritto dicendogli eh, va bene ti sei perso il freelance camp Roma è stato bellissimo puoi vedere tutti i video qua ma quelli che erano iscritti se sono venuti come voi che siete qui in sala adesso riceveranno un messaggio eh, è stato bello vedersi ehm, e ecco quello che è successo quelli che si erano iscritti ma che per un motivo o nell'altro non sono riusciti a venire noi gli avremo messo un tag apposta in modo che le campagne che partiranno saranno di due tipi, questa è stato bellissimo vero Alessandra e questo che peccato che tu non ci fossi Alessandra. Il contenuto in parte è simile ma in parte è diverso, a chi è venuto ringraziamo e ricordiamo quello che è successo, chi non è venuto gli ricordiamo eh, l'url dove può guardarsi tutti i video per recuperarli quando ha tempo e vi faccio notare i tassi di apertura di questi messaggi. 83%, 85%, 90%, 82%, tanta roba. Perché davvero segmentare è la chiave per fare un buon email marketing. Più noi segmentiamo, più riusciamo a evitare di scrivere alle persone delle cose a cui non sono interessate, che è la chiave per aumentare la rilevanza. Noi non possiamo aumentare la rilevanza, noi possiamo solo diminuire l'irrilevanza, quindi segmentare è la nostra chiave per diminuire l'irrilevanza e farci volere più bene dalle persone che ricevono i nostri messaggi. Eh, Devo dire, ho parlato di automation, eh, non pensate che fare buoni mail marketing sia una roba che si fa da sola. Eh, quelli che a volte vendono le automation le vendono come set it and forget it. Non è così, non ti puoi dimenticare delle automazioni, non ti puoi dimenticare della, gestione, della buona gestione delle liste. C'è un'opera diciamo, quasi zen di manutenzione delle liste e di manutenzione delle automazioni. Noi ad esempio una cosa che facciamo è Controllare ogni tanto, ehm, perché alcuni di voi capita che magari vi scrivete la newsletter con un indirizzo email poi comperate il biglietto per il freelance camp usando un altro indirizzo oppure vi siete dimenticati che vi siete iscritti e vi iscrivete un'altra volta e per noi questo è un po' un casino perché eh, noi abbiamo bisogno che la vostra storia sia raccolta in un punto solo, quindi più o meno una volta all'anno facciamo un controllo ed è un controllo manuale, io mi scarico tutta la lista, la ordino per nome e cognome, controllo eh, se ci sono dei nomi e cognomi uguali hm? e alle persone che, hanno, che sono presenti, secondo me, due o tre volte, mando un messaggio che dice così. «Ciao Alessandra, sto mettendo in ordine la mailing list del freelance camp, che è uno strumento di lavoro, eccetera, eccetera. Sembra che Alessandra Faradegoli ci sia due volte. Cosa vogliamo fare? Abbiamo trovato due indirizzi mail con il tuo nome e cognome. È un caso di omonimia o una doppia iscrizione?» devo dire, eh, quest'anno ci è successa una cosa buffa anche un po' imbarazzante eh, gli anni passati noi sto controllo dei doppi lo facevamo un po' per tempo quindi la richiesta era dici con quale indirizzo preferisci ricevere i nostri messaggi e ci pensiamo noi a mettere a posto le cose quest'anno ci siamo ricordati di fare il controllo dei doppi tipo una settimana prima dell'edizione di Marina Romea quando eravamo affogate fin qua di robe da fare e quindi io ho detto, vabbè dai sai che c'è facciamo che si disiscrivano loro direttamente e quindi ho messo questa uh, call to action importante, se hai fatto l'iscrizione due volte, cancellane una adesso. Mh? Quindi usa il link unsubscribe in fondo e dato che le persone quando insomma, ricevono delle indicazioni così precise generalmente le seguono, c'è stato un 20% di unsubscribe. E questo 20% di unsubscribe su una singola campagna ha generato immediatamente un flag di allarme dentro MailChimp. Quindi io per la prima volta nella mia onorata carriera di mail marketing di, ho, ri, ho ricevuto un alert eh, con MailChimp che mi diceva ma è successo qualcosa? Stai facendo? Hai troppi unsubscribe su questa campagna? È uno spam alert. E quindi so, ho dovuto spiegare, no, ma guardate, non è successo niente di grave. Eh, Gliel'ho detto io di cancellarsi. E ehm, perché, insomma, sono naturalmente quando le campagne generano reazioni negative, che possono essere tanti rimbalzi se stiamo scrivendo a una lista obsoleta con tante email vecchie, o possono essere, come in questo caso, delle disiscrizioni che possono far pensare che stiamo facendo spam, eh, ci sono dei sistemi automatici di controllo che eh, insomma, si interrogano su che cosa sta succedendo e mh, avvisano il proprietario dell'account di rimettersi sulla retta via. Naturalmente noi eravamo già assolutamente sulla retta via, non, eh, avevamo semplicemente cercato una scorciatoia per risparmiarci un po' di lavoro, non lo faremo più MailChimp, prometto. Eh, io oggi vi ho raccontato come abbiamo usato noi MailChimp per il nostro progetto, sperando che questo dia delle buone idee a ciascuno di voi, eh, sia su come usare MailChimp per promuovere se stessi, o MailChimp o qualunque altro mailer, perché naturalmente eh, le funzionalità di cui vi ho parlato sono più o meno disponibili in tutti gli strumenti professionali per fare email marketing. Quindi li, la eh, scelta di fare un talk didattico è perché eh, noi riteniamo che chi, fa, eh, chi lavora da indipendente o chi ha anche una piccola attività eh, di qualunque tipo, molto spesso se usa bene la mailing list ne può trarre degli ottimi vantaggi. Immagino che in sala o fra quelli che ci seguono in streaming ci sia anche qualcuno che oltre a usare l'email marketing per se stesso usa MailChimp anche per i propri clienti. E in questo caso, se, eh, per chi di voi eh, fa email marketing anche per i propri clienti, vi invito a ragionare un attimo, a considerare l'opportunità di entrare nel programma partner MailChimp. Non è detto che vi invitino ad Atlanta, <ride> ve lo dico subito, eh, anzi probabilmente non succederà, ma sicuramente avrete modo di accedere a delle risorse estremamente utili per fare meglio la vostra attività di marketing per i vostri clienti. Vi manderanno documentazione extra, hanno in programma un piano di certificazione per i partner che vi darà ulteriore diciamo, accreditamento eh, verso i vostri clienti. Ieri mattina, quando abbiamo fatto la lezione sul personal branding con Luigi Centenaro, una delle ehm, caselle da compilare era che cos'è che ti rende credibili. Avere una certificazione è uno dei piccoli mattoncini che ci rendono più credibili. Insomma, se fate email marketing in maniera professionale anche per i clienti, un giro nel programma partner vi conviene farlo. Eh, prima di ringraziarvi e di ringraziare MailChimp, un'ultima cosa. Ehm, la nostra social media manager Aroti eh, girerà eh, oggi e domani mattina con Freddy, che è la mascotte storica di MailChimp, e vi chiederà eh, se ne avete voglia di raccontare eh, un piccolo progetto di email marketing che avete in mente: un qualcosa che avete in mente in cui eh, l'email vi può aiutare per voi o per i vostri clienti. Eh, sceglieremo le tre storie più carine, più divertenti, più interessanti, ehm, che riceveranno in premio un meraviglioso Freddy, preziosissimo, ehm, da collezione. Io vi ringrazio, ringrazio di nuovo MailChimp, e, avute, e naturalmente se avete domande su MailChimp o sul programma Partnership, poi nei box networking sapete dove trovarmi. Ciao! Grazie Alessandro.